Bentornati amici, ciao ciao ciao, ciao, ciao. Eccoci qui. in un nuovo appuntamento Altri 1, 2, 3, 5 prodotti della serie delle schifezze Sì schifezze, noi mangiamo schifezze No, non è vero Niente, um, adesso andiamo a vedere di cosa si tratta. Si Yeah. Non, so, non so se vi ricordate quell'episodio di Mr. Bean Merry Christmas Mr. Bean dove c'è lui che invita per Capodanno i suoi due colleghi rimane a corto di stuzzicchini ce ne uno nel barattolo ed è un Twiglet dopodiché come Twiglet vuol dire rametto apre la finestra prende un, un ramo dell'albero e lo taglia pezzetti. pezzetti. vediamo come stanno questi rametti Twiglet mm. assaggiali Marco è vero? Siamo a di rametti <ride> wow praticamente io non li assaggio perché hanno il glutine però possono dalle. marmite sa marmite quindi a me piace non so. mm. buoni? ah si sì. No, forse è un po' meglio della marmite, sanno di qualcosa di arrosto, come. Oh no, sanno di forno a legna. Sono di forno a legna, è vero? Sono anche forti li... Buoni? Buoni. Croccantissimi perché Troccanti. sento un rumore. Poi passiamo a. Questi snack al formaggio. What's it? Ha un nome strano. What? What's it? What's it? What? Ok, sono. assomigliano. io li prendo ogni tanto, questi li ho già assaggiati. Assomigliano un po' a quelli. Non so se voi negli anni 90 prendevate i pai d'oro <ride> ma sono simili vuoi farli vedere? che buoni sono formaggiosi leggeri poco grassi e fra non mi piacciono un sacco devo dire che sono le, tra i miei snack preferiti mm. Assolutamente eh sì. fantastici. Sono molto buoni. Qua. Perché hanno un gusto intenso di formaggio. Mm. Tutti valgono un bel 10 per me. Absolutely! Absolutely. Absolutely. Absolutely. Absolutely. Okay. Dopodiché assaggiamo? Assaggiamo qua i pork! Pork crackling! Pork crackling! <ride> pork crackling! Po crackling. Isn't Che cosa sono? Praticamente è! Maiale? Low and slow BBQ È semplicemente pelle di maiale cotta in maniera croccante e viene usata spesso come accompagnamento agli aperitivi So che dire pelle di maiale è... non è molto invitante È durissimo da aprire Però la assaggiamo lo stesso Ah già Non ha un bel aspetto ragazzi Assolutamente no Io vi mangereste una cosa così No e si vede proprio la pelle sì. con i peletti anche a volte ma il gusto sa da costicine quando si bruciano se non hanno glutine dovrei prendere anche io sa da costicine devo prenderne un pezzo piccolo perché io... non so no, no il gusto è buono, sa da costiccine però... si sì, si, sì, tra quello paura, sapore mm. no. No. Eh, veramente è non è male, forse con una birra ti va più facilmente. Ah, Penso che sia il modo di per accompagnarlo, no? Da. Congratulations, you are still alive. Most people are so to be alive But not you. Not oh, mio Dio, quello al pelo di maiale. Quello c'è il pelo di maiale, non Ah. Va bene, Passiamo a qualcosa di più allegro Cheese strings Penso questa sia una cosa tipica per i bambini Si divertono tanto E siccome noi siamo bambini dentro Ci divertiamo anche noi no, Questi sono ci Sono dei ragazzi. formaggini Logicamente di pessima qualità <ride> Che si mangiano così Mm, si tira si tira è tutto filoso logicamente questo determina il fatto che è fatto di scarpe a... di formaggio a ver... ma no mangiarlo intero che senso ha lo so ma io non sono bravo mm. cheese string cioè di... quella mozzarella finta Ma le pizzette finte mm. anche quei filoncini di mozzarella che ti dicono mozzarella per pizza che è tutto tranne che mozzarella per è vero proprio quella non sono mangiabile, però... non sono cattivi Penso sia più il divertimento di poterli ridurre a fili. Mm. Per, che per, per me i bambini. È uno <ride> Perché... Mm. Dai, un bambino mm. si diverte con sì. questa cosa qua, no? Mangiabili. Io lo scioglierei addirittura. Mi farei tutti i pezzettini. Mm. Senza infamia, senza lode. E per ultimo ci sono rimasti, badigi si dice in Veneto, ma in italiano si dice arachidi. Arachidi al gusto honey roast. Quindi arrostite al miele anche zucchero, glucosio, praticamente... Una bomba. Sì, molto sani, devo dire <ride> la verità. Aiuto. Oh mio Dio. Cosa lodevole è che la busta è apri e chiudi. Quindi possiamo tenerli là almeno fino a Natale. Novembre, scusate. Esisteranno fino a novembre? Wow, che profumo. Però... Intenso di arachidi. Yeah. Leggermente dolciastro. Mitico! Mitico! Wow, ma hanno ricoperti di zucchero. No, di zucchero. Oh mio dio. Ah, oh, no, no, no. è... Ma che bolletta. Non so se siete fan dei popcorn dolci, ma questi più o meno sono un po' paragonati. Buoni? Però io a arachidi onestamente le preferisco salate. È vero che è strano. Qui questa cosa di mm, honey roast si trova in tante cose. Per esempio anche il prosciutto. Ma l'ho visto come gusto in tante altre cose. No? Eh? Ti piacciono? Non sono male anche... Anche qui senza infamia senza lode, vero? Non riesco a capire... Cioè, a questo punto penso sia una questione culturale. Sì, chiaro. Ogni paese che vai usanza che trovi, quindi cosa possiamo dire? Allora, per me i miei preferiti rimangono questi. Io non posso assaggiarli, però immagino che siano buoni. Sono buonissimi. I miei preferiti rimangono questi, What's it? gli snack al formaggio. E dopo? Questo non, che è, non male. è male, vai, non, non è. Però vabbè, il formaggio non mi dice nulla. Questo proprio non, non lo trovo. Interessante anche se anche perché non è salato, cioè noi, è... non so. Noi quando mangiamo uno snack vogliamo che sia un gusto olce, deciso o salato, una indecisione perché comunque il maiale tende ad essere dolciastro e la salsa barbecue, altrettanto. Già. E anche qui abbiamo di nuovo un gusto dolciastro quindi poi, manca di intensità. Tra l'altro, con un po' Appunto a mezzal masticarlo, si sì, è croccante. Fa dentro è come un viscido, eh. Belmuso, la, sabbioso e la, la, la, eh. eh. la coppina, come la... il. <ride> Bene, grazie per essere rimasti con noi anche in questa nuova puntata di altri assaggi. Eh. E non facciamo altro che mangiare sostanzialmente. Però non pensate male, perché la nostra dispensa è sana. Invece eh. sì. sono. Non penso che cioè, finiremo, è quello con... che troviamo qui in Inghilterra Era per farvi vedere qualcosa di diverso che secondo noi non è così comune in Italia, soprattutto per il tipo di di gusti di snack, noi non troviamo queste cose in però? Già. Ragazzi, rilasciatemi il like. E iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. Attivate la campanellina così rimanete sempre aggiornati sulle modifiche. Sul pezzo sul, State pezzo, sul pezzo! Sul pezzo, raga! <ride> Pazzesco! <ride> ok, chiudiamo la parentesi in cui deriviamo altri video. No, anzi, io li ammiro. Eh, ci mancherete. No, no, ma sono non viene fan, sono certo. iscritto nei loro canali. Cioè. Sì, lo so, ma non viene da noi, noi non faremo mai dei gesti così. Wow! Però. Facciamo Però il mio <ride> <ride> il mitico farà un cappellino su. <ride> ok, grazie per ci essere sono. stati con noi. Ci vediamo alla prossima. Ciao!